Politicamente scorretto, quindicesima edizione dal 18 al 24 novembre, il titolo di quest'anno è Oltre il muro, memoria, impegno civile e legalità, terremo il festival in diversi luoghi di Casalecchio di Reno e lo facciamo come lo abbiamo sempre fatto, con il nostro metodo, cioè con un approfondimento molto preciso, molto puntuale e senza limiti di tempo, sugli argomenti di cui dibattiamo e soprattutto chiamando persone che riescano a comunicare oltre i fatti la passione, per argomenti che ci riguardano nella vita di tutti i giorni. Tra i tanti appuntamenti ne ricordo solo qualcuno, una cosa molto bella e interessante con Berizzi e altri sulla legalità nello sport, lo spettacolo di Escanio Celestini, un altro spettacolo tratto da una graphic novel su Escobar, il focus con alcune proiezioni sul cinema migrante, cioè su chi racconta il cinema della migrazione, molto interessante, un ricordo di Andrea Camilleri che è un esempio di intellettuale che è anche impegnato dal punto di vista civile.